Buongiorno o buonasera, da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre, quasi che mi frega e infatti eh, questo fine settimana io volevo tanto provare la Delta Loop per i 10 metri, ma non mi è mai capitato di passare due giorni ad ascoltare fruscio, basta, solo fruscio, capisco che la stagione non sia la più adatta per la banda dei 10 metri. Ma almeno qualche segnale oltre il cibo doppio mi faceva piacere ascoltarlo. E allora, visto che sono in debito con un collega, Riccardo, che sarà un anno che mi ha chiesto un, uno splitter, un selettore per eh, antenne in recezione, e io avevo questo oggetto qua, selettore d'antenna manuale eh, meccanico eh, non so da dove proviene se da un mercatino o, o preso su da qualche rantumaglia e rubando l'idea a italia victor 3 eh, mike italia radio di uno splitter ho detto vediamo se qua dentro ci sta e uno dice perché devi cannibalizzare eh, un selettore d'antenna funzionante Molto semplice perché questi sono i contatti. Del, si vede? Uh, si, sì, che si vede. Lo splitter del selettore d'antenna. Sembrano le puntine della mia 500 30 anni fa. Eh, probabilmente è stato utilizzato in trasmissione e si è danneggiato. Si sono danneggiati i contatti. Peccato perché erano anche argentati le, le puntine. Eh, avevo provato tempo fa a pulirli ma non, non c'è verso, eh, fa sempre dei falsi contatti e allora ho detto, io smonto questo, tanto dentro c'è un sacco di spazio, ci sta eh, i componenti necessari sono eh, una ferrite di queste con doppio buco e una resistenza da eh, 27 Ohm, eh, io non l'avevo, eh, ho lavorato con due resistenze in serie per raggiungere i 27 Ohm. Dunque la prima fase è la realizzazione degli avvolgimenti sul, sulla ferrite binoculare. Sono 12 spire Diciamo del primario, cioè l'ingresso del segnale dall'antenna e 8 più 8 spiere con un capo in comune per eh, le due uscite. Il capo in comune viene messo a massa con la resistenza da 27 ohm e adesso ci divertiamo con gli avvolgimenti. Allora, qui dove abbiamo il termoretraibile giallo abbiamo la ferrite binoculare con eh, 8 spire eh, no scusate 12 spire che vanno all'ingresso e 8 più 8 per le due uscite in questo termine retraibile grigio abbiamo la, le due resistenze in serie per i 27 ohm che poi visto che non volevo eh, forare e filettare la carcassa in, in alluminio ma probabilmente zama questa eh, per fissare il, il connettore di, di terra o di massa eh, lo, lo collego alla, alla carcassa eh, per interferenza praticamente quando il coperchio va a chiudere eh, serra il, il connettore di massa eh, quindi chiudiamo e diamo facciamo una prova allora per ovviamente si vede sempre male sempre il riflesso comunque collegato al all'analizzatore al nano vna eh, swr 1 a 1 e l'impedenza 53.6 allora io ho impostato una larghezza di banda eh, insomma tanto per dare un'idea, da 1 MHz a 50 MHz, si leggono sì dei su e giù sull'intera larghezza di banda, però data la risoluzione dello strumento, eh, grosso modo va bene, eh, SWR1 impedenza 53 ohm, ci saranno sicuramente delle oscillazioni, ma ritengo che siano da 45 a 55 eh, l'impedenza, quindi come split come eh, ripartitore di segnale fra due apparati radio va bene e adesso facciamo la prova pratica allora prova sul campo fra virgolette 7390 kHz, eh, radio New Zealand facciamo l'ascolto con eh, l'icom il PCR 1000 seleziono la long wire okay. il preselettore d'antenna è scollegato eh, cioè escluso nella, nella linea di alimentazione quasi. e passiamo al eh, RICOM r71 metto in muto il pcr 1000, alzo il volume qui entrambi gli apparati hanno segnale 9, 9 p 10 questo è molto meglio, eh? il 1000 è molto molto meglio adesso passiamo 0.9 ok benissimo allora qui sono in hf a 7.390 invece col pcr 1000 sono a 900 chiloversa eh, grande ritorno questo se volete possiamo già dare le formazioni ufficiali con il punto okay. che giocherà con un allora, della serie Visto che non si butta via niente, della serie Visto che non si butta via niente, almeno ho recuperato quel, quel selettore d'antenna. Lo schema è molto, molto semplice. Ringrazio ancora eh, Italia Victor 3 eh, Mike Italia Radio. Eh, gli ho rubato lo schema, che è sul, sulla sua pagina YouTube. Metterò il link del, della pagina del collega poi in descrizione. 73, speriamo di sentirci in 10 metri quando migliorerà la propagazione. Saluto.